Salve a tutti, sono Letizia. E io, Chiara. E quest'oggi vorremmo consigliarvi di leggere Dove nasce l'arcobaleno. Scritto da Andrea Caschetto, edito da Giunti. Il romanzo racconta sotto forma di diario il viaggio intrapreso da questo giovane ragazzo, Andrea, appunto, eh, in giro per il mondo per, per visitare gli orfanotrofi. Un po' per raccontarli ma anche per denunciare quelli che non sono proprio onesti. Ma chi sono questi orfani? Ovviamente sono dei bambini, dei bimbi ricchi di sfumature, un po' come l'arcobaleno, in quanto ci racconterà eh, delle storie molto toccanti, molto toccanti perché magari non eh, le conosciamo oppure le definiremmo lontane dal nostro modo di vivere, dal nostro stile di vita. Il problema qual è? Che esistono. Esistono questi bambini che purtroppo vivono negli orfanotrofi perché sono stati abbandonati, esistono questi bambini che vivono negli orfanotrofi o in centri già di recupero, in comunità, perché sono schiavi della droga, perché fanno parte di eh, gruppi poco raccomandabili, perché sono scappati via di casa giovanissimi, a sette anni, perché magari avevano già dieci fratelli e vivevano nella più totale fame, o ancora bimbi che hanno subito delle violenze. E in questo scenario che potremmo paragonare a un cielo grigio però, fanno capolino dei raggi di sole. Dei raggi di sole perché? Perché ci sono delle esperienze di orfanotrofi vere, reali, oneste, ci sono comunità che cercano di reintegrare questi bambini, di... quanti, quanti insegnanti vengono descritti in questo libro che cercano appunto di testimoniare, che si dedicano eh, come una missione a istruire questi bambini per donargli un, un futuro migliore. Immaginate ehm, leggendolo, diciamo, questo, questo ragazzo ha evocato in me un pochino l'immagine di un Peter Pan. Un Peter Pan che con il suo sorriso, che potremmo paragonare un po' alla polvere fatata, eh, dona un pensiero felice a tutti questi bimbi sperduti, a tutti questi bimbi che hanno casa Soltanto eh, nella loro immaginazione, nel loro reale, sono tanti singoli che sono uniti in un gruppo, in una famiglia che è però non la loro famiglia d'origine. Come dice eh, appunto Andrea nel libro, la famiglia non è soltanto chi ti mette al mondo ma anche chi ti cresce. E quando molte volte gli viene chiesto durante il libro perché faccia questo giro de, de, delle orfanotrofi in tutto il mondo, lui risponde perché dal bene si genera bene. Concludo pensando al sorriso di questo giovane partito dalla Sicilia eh, pieno di sogni, pieno di volontà, di energia che pian piano durante il romanzo acquista consapevolezza, consapevolezza di ciò che è la realtà. Non che lui l'abbia sottovalutata o per carità il suo sorriso non si smorza mai, rimane sempre forte, vivo e travolgente. Eh, però diciamo, immagino un po' che sia cresciuto durante questo viaggio e, che, e spero anche che chiunque legga questo libro cresca un po' insieme a, proprio alla sua esperienza. Vi consiglio di leggere questo libro perché narra in maniera straordinaria la storia descrittaci da questo giovane ragazzo vista attraverso i suoi occhi. Non è facile eh, accettare che nel mondo esistano delle realtà così differenti dalle nostre e non nego che questo abbia un po' condizionato le mie letture, i ritmi di lettura soprattutto, però devo dire che... Ah, mi ha arricchito, ha arricchito la mia vita la lettura di questo libro, ecco perché ve lo consiglio, perché non... Dobbiamo rimanere chiusi nella nostra mentalità, dobbiamo pensare che ci sia un mondo, un mondo completamente diverso da noi, dalla nostra vita, dalle nostre esperienze vissute. Durante il corso della narrazione entrerete in empatia con alcuni personaggi, eh, magari troverete ingiuste alcune cose, questo vi spingerà a dire no, dobbiamo cambiare il mondo. Ecco questo è l'atteggiamento probabilmente che dobbiamo avere leggendo questo libro è di denuncia, alcune cose sono positive, alcune cose sono negative noi cosa vorremmo fare per cambiare, per aiutare, per fare la differenza? ecco se, perché vi consiglio di leggerlo non soltanto perché comunque anche per quanto racconti magari qualche vicenda triste che ci tocca, che può colpirci particolarmente alla fine ogni volta che volteremo la pagina penseremo eppure c'è speranza, c'è speranza negli occhi di questi bambini che sperano di raggiungere, di crescere, di farsi una famiglia diversa da quella che l'ha abbandonato, c'è speranza nel cammino di questo giovane che cerca in tutti i modi di donare un sorriso a questi bambini, c'è speranza in questi educatori che vogliono, eh, col loro contributo, dare un domani migliore a questi bambini. Ecco qual è la chiave di lettura di questo libro, non soltanto la denuncia, non soltanto pensare che ci siano orfanotrofi migliori e peggiori, ma anche la speranza, la speranza che tutto ciò possa cambiare. Le donne lo sono sempre, anche quando sono vessate e sfruttate. Partoriscono, crescono la vita dentro, hanno una sensibilità e un amore diverso. Hanno il senso della cura e dell'accoglienza, sanno dosare le carezze. La maggior parte degli orfanotrofi che ho incontrato sono tenuti da donne, con il velo e senza velo, ognuna con il proprio Dio da pregare, comunque donne, che non perdono tempo, affrontano le emergenze, provano la pietà sana che si tirano sulle maniche e tuffano mani e piedi nel fango senza paura di sporcarsi. Sono orgoglioso delle donne e vorrei essere alla loro altezza. Il libro è ricco di frasi e di citazioni bellissime, quindi invito voi a trovarne una che vi, che vi piace di più e scriverla nei commenti. Grazie, a presto, ciao. Ci vorremmo consigliarvi di lasciare. Di lasciare. <ride> Dai, <ride> iniziamo bene. Iniziamo benissimo. Ok giovane ragazzo di nome appunto Andrea quindi <ride> <ride> ma aspetta ma tu ancora ti stai sedendo <ride> tipo mi siedo salve a tutti e come ha visto um, punto <ride> no. ciao Andrea